Vi diamo il benvenuto ad una nuova puntata di review qui sul vostro canale Parole di Vita. È un piacere iniziare la giornata e questa nuova diretta alla presenza del Signore insieme a tematiche che riguardano la nostra vita sociale. Il popolo di Dio è calato all'interno della società e a tale proposito deve necessariamente fare conti con quante influenze negative, quante influenze che possono alterare in un certo senso la vita quotidiana del cristiano, l'equilibrio del cristiano e quindi oggi proprio, in questa occasione, avremo l'opportunità di affrontare un tema che in questi ultimi giorni sta eh, particolarmente eh, toccando uno dei diritti principali dell'uomo, ovvero quello della vita. Il popolo di Dio difende la vita, bene, i tempi che viviamo eh, sono tempi in cui eh, si affrontano, si ascoltano continui attentati alla vita. Oggi affronteremo il tema... Insieme ad un esperto il tema che maggiormente affronteremo è quello che riguarda appunto l'aborto e l'eutanasia e lo faremo attraverso, eh, grazie anche al collegamento che avremo con l'avvocato Gianfranco Amato, che è presidente nazionale dell'organizzazione Giuristi per la vita, che è un gruppo di avvocati, magistrati, docenti universitari che combattono a livello mh, legale in difesa del diritto della vita, della famiglia e della libertà di educazione. L'intervista sarà condotta eh, appunto all'Avvocato Amato dal pastore Roberto Albano, i quali sono sicuramente già collegati con noi e a loro do il buongiorno e il benvenuto. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie di essere intervenuti, vi passo subito immediatamente la linea e ascoltiamo con grande interesse quanto il Signore vi aiuterà a sviscerare insieme al popolo cristiano di parole di vita. Bene, allora inizio io uh, questa quest ora. Siccome è un'ora credo che sarà veramente piena, molto molto piena di cose molto interessanti, anche se per certi versi anche agghiaccianti, perché più vado dentro questo, questo tema, più lo guardo, più lo studio, più veramente eh, mi accorgo che ci sono delle, delle cose eh, aberranti che stanno accadendo proprio in questo momento, in questo preciso momento. Bene, ehm, abbiamo già avuto la presentazione di Gianfranco Amato, l'ha l'avvocato Gianfranco Amato, è eh, eh, Varesino, nato a Varese, quindi io mi sento particolarmente vicino, io sono qui a Varese adesso, quindi siamo eh, vicini anche fisicamente, nonostante il collegamento web. Eh, l'avvocato Amato è editorialista di Avvenire, collabora con molte testate nazionali ed estere, proprio su temi di etica e bioetica, e membro e consulente legale dell'organizzazione britannica Core Com Comment and Reproductive Ethics con sede a Londra e, e altre collaborazioni internazionali quindi lo spessore dell'intervento che abbiamo oggi è veramente importante io veramente ti ringrazio Gianfranco di essere con noi oggi è molto prezioso come ti dicevo prima ehm, io credo che la Chiesa la nostra, la nostra mh, Parte, da parte nostra, noi abbiamo veramente bisogno di approfondire questi temi, di che siano chiari per noi, soprattutto per i ministri, per coloro che conducono eh, delle comunità, che conducono dei credenti, avere delle idee molto chiare e nitide riguardo questi due argomenti. E voglio eh, entrare subito nel tema, eh, iniziando proprio con l'eutanasia. Però prima di tutto vorrei iniziare leggendo un versetto della Bibbia che ci parla della, della vita dell'uomo. E si trova in Giobbe capitolo 14, il versetto 5, dice: Se i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te, e tu gli hai posto un termine, che egli non può varcare. Quindi è Dio che dà, è Dio che toglie la vita. E. Questo è il, sicuramente quello che tutti i cristiani hanno come, come pensiero, come sentimento, che la vita la dà uno e la toglie lo stesso, che è Dio. E non possiamo noi giocare con eh, i tempi, giocare con le situazioni, senza avere dei, dei problemi veramente enormi di cui parleremo adesso. Allora Vorrei partire anche da, mh, dal giuramento di Ippocrate. Sono andato a riguardarmi il giuramento di Ippocrate che non leggevo da molto tempo. E ho letto alcune, <ride> alcuni passaggi, che sicuramente tu ci puoi commentare Gianfranco, e come per esempio non somministrerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale e non prenderò mai un'iniziativa del genere e neppure fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l'aborto. Ma quindi il giuramento di Ippocrate impedisce di fatto eh, l'aborto e l'eutanasia Oppure è una mia comprensione solo? Caro Alberto, tocchi un punto molto importante. La medicina nasce nell'isola di Kos, 400 anni prima di Cristo. E padre di questa arte è considerato Ippocrate, l'Ippocrate del famoso giuramento che tu hai citato. E che poi come sappiamo è stato purtroppo modificato, quindi in qualche maniera tradito. L'originale greco è molto interessante perché Ippocrate faceva giurare ai, ai giovani che, che, che, che eh, intendevano avventurarsi in questa, in questa professione, in questa arte, faceva giurare appunto, come, come dicevi tu, che non avrebbero mai, mai somministrato un farmaco thanasimon, cioè un, un preparato mortale, udeni aitetzeis, neppure se richiesto, quindi eh, no all'eutanasia, e che comunque non avrebbero mai dato ude gunechi peson thorion, cioè a nessuna donna un, un abortivo. Eh, è interessante perché nel, nell'originale greco del giuramento mh, si trova un altro punto che considerando il fatto che stiamo parlando di un pagano, comunque eh, di un uomo che è vissuto molto prima della rivelazione, beh, nel giuramento lui eh, fa dire questo, cioè, io vivrò, la mia personale esistenza e la mia vocazione a questa delicata professione agnos decae osios, in maniera pura e santa. Ora, è, è molto interessante che l'uomo, attraverso l'uso della ragione, quattro secoli prima della nascita di Cristo, quindi prima della rivelazione, si è potuto giungere alla conclusione innanzitutto che la vita è qualcosa che va preservata. E, e, e chi si dedica a questa delicatissima funzione, cioè quella appunto di, del medico, deve comunque vivere in maniera pura e santa. Agnos kai Osios. Eh, ed è interessante anche il fatto che il giuramento di Ippocrate non è qualcosa di tecnico. Eh, lui faceva giurare davanti a, a, a tutte le divinità che allora si conoscevano, comunque di fronte a una dimensione trascendente. Ovviamente Dio non si era ancora manifestato, incarnandosi in Gesù Cristo, eh, però l'uomo attraverso l'uso della ragione, e a, a quell'epoca la ragione la utilizzavano davvero, non come oggi, eh, riusciva a intuire che tutto questo era legato a una dimensione trascendente, per un motivo molto semplice, perché pur nel buio che, che, che anticipa la rivelazione, riuscivano a comprendere che esisteva un creatore e una creatura e che l'uomo era creatura di un creatore. Eh, che differenza rispetto alla tragedia no? che, che, che molti, molti secoli dopo è accaduta quando l'uomo ha pensato di essere il creatore, cioè ha, ha tentato di compiere in maniera definitiva eh, l, l, l, la falsa promessa del serpente nel giardino dell'Eden sarete come Dio e quindi l'uomo eh, nella visione antropocentrica eh, neumanista che purtroppo stiamo vivendo anche nei nostri tempi pensa davvero di essere Dio quindi di poter dare la vita attraverso la fecondazione artificiale la procreazione artificiale come Dio e togliere la vita quando vuole e come vuole appunto come Dio eh, è interessante il fatto che ripeto attraverso l'uso della ragione secoli prima della rivelazione l'uomo possa essere giunto a, a, alla conclusione cui è giunto eh, Ippocrate ma dovrebbe essere il giuramento di Ippocrate ancora la, la stella polare della medicina quindi io so che viene citato spessissimo ma come, come si è fatto a perdere come ha potuto la medicina eh, perdere questa stella polare, così mh, per quanto non cristiana, ma comunque veramente molto retta, molto corretta e molto sana. Come è successo e cosa sta succedendo rispetto a questo aspetto oggi? Eh, in, proprio per quello che ho detto prima, il, il giuramento è stato modificato in, in quelle parti che abbiamo citato perché. Eh, è, è, è passata dopo la, la, la, la visione antropocentrica no? che è iniziata nel Rinascimento, la Rivoluzione Francese, l'illuminismo, la massoneria, eh, la storia la conosciamo molto bene, è passata l'idea che, che l'uomo sia Dio, eh, sia il, il centro del cosmo dell'universo e domina l'universo attraverso la tecnica e la scienza. E questo ha, ha tradito la dimensione trascendente, quindi non c'è più un riconoscimento della dimensione creatore-creatura e quindi addirittura si è arrivati alla menzogna pura, cioè che, che l'aborto sia un diritto e non un crimine nefandum, cioè un crimine abominevole e anche l'eutanasia. Eh, sia diventato un diritto in nome dell'autodeterminazione, della cosiddetta autodeterminazione che pone al, appunto l'uomo in una posizione assolutamente antropocentrica l'uomo è Dio questo, per questo tradimento oggi di fatto il, il, il testo originale del giuramento di Ippocrate in, in queste parti non c'è più come si è persa la dimensione del, del, del vivere in maniera santa e pura, eh, quella è completamente sparita. Eh, L'idea che comunque sia soltanto la tecnica e la scienza a dominare la medicina è, è stato il più grande tradimento, no? perché è, ha, ha, ha impedito quella visione ipocratica, per cui si tratta di una di una vera e propria vocazione. Eh, quando, lo vedremo magari meglio dopo, ma quando addirittura la morte viene considerata una cura, una terapia, cioè un atto terapeutico, beh, allora lì il tradimento del giuramento mi pare assolutamente compiuto. Sì. E adesso io... Mh... Una domanda che vorrei farti e che mi preoccupa, forse quella che mi preoccupa di più per quanto riguarda l'eutanasia è dove può portarci questa deriva che sta prendendo la legislazione adesso, il legislatore, il, il, la direzione in cui tutti in qualche modo, soprattutto qui in Europa, si sta, stanno andando. Allora, l'eutanasia, faccio solo un esempio per i nostri ascoltatori, l'eutanasia per esempio è legale in Belgio dal 2002 e migliaia di persone vengono soppresse ogni anno per mezzo, cioè a causa dell'eutanasia nel 2016 il numero dei dati dei casi ufficiali di eutanasia è stato di 6.091 vittime dell'eutanasia il 4% delle morti totali di quell'anno è stato è dovuto all'eutanasia e paesi come Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e altri sono esempi proprio di come l'apertura della porta all'eutanasia volontaria può portare direttamente alla pratica dell'eutanasia non volontaria e addirittura all'eutanasia involontaria, che sarebbe l'uccisione di individui malati contro la loro volontà. Queste sono delle derive, non, non teorie non so, lontane di qualche libro strano di, o qualche film horror. Qua stiamo parlando di persone vere che stanno morendo in questo modo e di derive così pericolose. E io volevo chiederti eh, a che punto siamo in Italia, prima di introdurci anche la legge, che, che, che, che quello che sta succedendo dal punto di vista della legislazione italiana, e... Perché l'eutanasia può rappresentare davvero un pericoloso piano inclinato? Noi abbiamo la, la, la, la, la possibilità eh, di vedere che cosa accade, cosa può accadere nell'ipotesi in cui si dovesse approvare una legge del genere. Quindi quando lanciamo un grido di allarme non lo facciamo... Eh, eh, così, in, in, in maniera semplicemente emotiva, ma a, a, a giusta ragione. Abbiamo la possibilità di avere una sfera di cristallo, perché in paesi come l'Olanda, l'Olanda è stato il primo paese in realtà, paesi come l'Olanda, il Belgio, ci danno esattamente la dimensione, il quadro della situazione. Ora, non è tanto il fatto dei numeri che sono incredibili siamo nell'ordine di 20 persone che ogni giorno sistematicamente vengono soppresse per eutanasia domenica compresa lunedì martedì mercoledì giovedì mercoledì, sabato domenica Sono circa 7.000 persone l'anno facendo la media questo è il risultato matematico ma il dato interessante è che è il trend eh, sono sia in Olanda che nei Paesi Bassi, eh, negli altri Paesi, hanno tutti cominciato con poche centinaia di casi, di casi pietosi, mm? eh, 200-300 casi. Poi la, la curva è inesorabilmente salita e continua continua, continua, continua, continua, continua a salire. Perché questo trend? Ma per una ragione molto semplice. Perché se passa il concetto che la morte, nella cultura eh, e nella mentalità soprattutto dei giovani medici che hanno tradito Ippocrate, se passa il concetto che la morte, cioè dare la morte può essere una risposta terapeutica, una cura, beh eh, lì il, il piano inclinato è evidente, perché che cosa è accaduto e sta accadendo? Una volta passato il rubicone, diciamo così, no? per cui eh, rotto il tabù eh, per cui un medico non può ontologicamente dare la morte, rotto il tabù, è utilizzata la morte come, come cura, come terapia, Beh, che cosa è accaduto in quei paesi? Innanzitutto che il secondo passaggio è stata eh, l'approvazione della legge sull'eutanasia sull eh, per chi aveva problemi eh, psicologici e psichiatrici. Cioè, eh, se la sofferenza non è soltanto una sofferenza fisica, un malato terminale, ma anche una sofferenza psicologica, non del corpo ma della psiche, eh, perché non dare anche a chi desidera morire per questa sofferenza la stessa possibilità a chi ha una sofferenza fisica. E quindi, come sappiamo, in Belgio è passata la legge eh, da questo punto di vista. Poi c'è stato l'ulteriore passaggio nel 2014, eh, perché allora eh, anche i bambini che soffrono beh, insomma, non, non, non possono ricorrere a, questo, a questa pratica, no? ed è stata introdotta l'eutanasia infantile perché insomma, da un punto di vista emotivo vedere un bambino che soffre insomma, eh, colpisce particolarmente ma andando avanti di, di questo passo ecco perché siamo nel piano inclinato eh, poi non ci sono più limiti il principio dell'autodeterminazione eh, raggiunge il culmine per cui in Olanda nel 2016 è stata fatta una proposta avanzata dal ministro della giustizia, dal ministro della salute e al Parlamento olandese sulla eutanasia per volteutenleifen che in, in, in, in olandese significa vita compiuta cioè a chi anche in assenza di di particolari malattie, patologie o sofferenze fisiche o psicologiche, ritiene comunque basta di aver esaurito il proprio tempo, no? di essere un peso per la società, non avere più nulla da dare o da ricevere dal fatto di essere in vita, eh, può chiedere di essere soppresso. e Addirittura... Eh, in questa proposta di legge era previsto la, la, il, la forma, una, una, un corso di formazione specialistica di professionisti del suicidio assistito. Eh, aperta anche a soggetti che non esercitassero la professione medica ma che avessero sostenuto appositi corsi in ambito sanitario. Quindi eh, assistere mh, questi anziani che mh, raggiunti i 65-70 anni decidesse comunque di, di, di, di, di, di smettere di vivere e potesse ricorrere. È, è chiaro che a questo punto il, il, il, non c'è più limite eh, si potrebbe paradossalmente arrivare in una, uno scenario di fantascienza distopica, a, a, perché no, appunto che lo Stato potrebbe decidere in un futuro eh, per mantenere un'umanità un, un, un sempre eh, particolarmente attiva dal punto di vista eh, del cervello, dell'attività, decidere che so, a una certa soglia di età a 35-40 anni di eliminare tutti perché questo potrebbe essere un, un interesse collettivo mantenere una, una, una società sempre giovane eh, senza pesi morti eh, eh, o, o appunto eh, fardelli che possano eh, eh, ostacolare il percorso del progresso eh, bisogna stare molto attenti chiaro che nel momento in cui passa questo concetto, beh, allora che cosa accade eh, a coloro che sono in una condizione tale per cui non possono esprimere un consenso? Pensiamo a chi è stato vegetativo o chi ha una eh, patologia psichiatrica gravissima. Ecco che allora scatta l'altro elemento, cioè eh, la possibilità che il medico valuti in nome del cosiddetto best interest, cioè l'interesse migliore del paziente, se la, la, la vita di questo paziente sia o meno degna di essere vissuta. Questo giustifica l'altissimo numero, perché poi in realtà eh, la stragrande maggioranza della ventina di persone che vengono soppresse tutti i giorni che il buon Dio manda sulla terra, hm, eh, di quella ventina di persone, la stragrande maggioranza non è in condizione di esprimere un, un, un consenso. Quindi sarà il medico che valuterà, che valuterà eh, qual è il migliore interesse del paziente. E normalmente poi consideriamo che subentrano altri fattori, come il fattore dei costi, eh, quindi eh, quando si introduce peri la, il pericoloso criterio dei costi e benefici, eh, in, in un ambito così delicato come la sanità è, è un problema, eh, per cui ci troviamo di fronte eh, a, a, a uno scenario di questo tipo, dove poi alla fine, se ci pensiamo bene, eh, a, a pagare il prezzo più alto sono sempre i soliti, gli emarginati, i deboli, i più poveri coloro che non hanno nessuno che può difenderli, sono le prime vittime sacrificali. Quanto è anticristiano tutto questo? Quanto è esatto. anticristiano... Sì, sì, sì. E, qualche tempo fa, io ricordo che c'è stato il caso di un ex DJ che, essendo malato, voleva morire, voleva l'eutanasia e eh, qualcuno lo ha portato, adesso non ricordo il nome di questa persona, lo ha portato dove poteva morire in questo modo ed ha eh, in qualche modo rotto eh, le leggi italiane e non è stato punito per questo. E questa cosa mi ha davvero sorpreso, mi ha sorpreso perché eh, vuol dire che c'è veramente un'intenzione di andare in quella direzione, cioè se io non punisco chi rompe una legge così importante eh, per l'ordinamento italiano, eh, io magistrato non lo punisco, non, non faccio sì che a un'azione corrisponda una, un risultato, una, una pena adeguata sto in qualche modo interpretando una direzione verso la quale la, la società sta andando e io tu sei un avvocato e puoi spiegarci un attimino come è possibile questo e qual è ad oggi la situazione italiana e se ci sono e quelle, quali sono le tendenze dal punto di vista della normativa, della, delle leggi che stanno in qualche modo andando in quella direzione il caso che tu citi è il caso del DJ Fabo e di Marco Cappato, questo esponente dei radicali, sappiamo del resto quanto i radicali nella storia, eh, pur essendo molto molt pochi, eh, hanno inciso nella trasformazione dei costumi, della cultura della civiltà italiana, a cominciare dal divorzio, dall'aborto, eccetera, e lo hanno sempre fatto con lo stesso metodo, cioè un'azione pilota, un, Caso esemplare che poi diventa la, la, la, eh, il perno su cui costruire una battaglia eh, politica. Eh, è accaduto anche questo, in questo caso, non è un'eccezione. Eh, I tempi sono maturi, purtroppo, eh, perché la nostra società italiana, ormai di cristiano, ha, ha sempre meno. Eh. Eh, con questo caso pilota il, il problema che abbiamo noi oggi in Italia è che la Corte Costituzionale ha di fatto i, i, invitato il Parlamento a legiferare su questo aspetto e bisogna che, che molti cristiani lo sappiano perché eh, pochi se ne stanno occupando che, che questo tema è già stato approvato in Commissione eh, Giustizia della Camera nonostante il voto contrario del, dei, delle forze di centrodestra ma i numeri eh, sono quelli che sono e adesso eh, andrà in discussione eh, alla Camera, in Aula in un silenzio che è assordante ed è quello che, che impressiona è che Ormai il 99,9% del dibattito, dell'informazione, tutto focalizzato su questo Covid, su questa pandemia, su questa, eh, è veramente un'arma di distrazione di massa potentissima, questa del, del Covid, del Green Pass, del vaccino. Eh, ed è molto pericolosa, mh, perché in realtà i cristiani dovrebbero sapere come ha insegnato loro il, il maestro, eh, Matteo 10,28, che bisogna temere non tanto quello che uccide il pagar, il corpo, in aramaico, ma eh, nel testo originale della lingua di Gesù si diceva molto ma molto ma molto di più ciò che uccide il napsh, l'anima, e che può incatenarla per sempre all'inferno. In realtà mi pare che i cristiani in questo momento abbiano una preoccupazione eh, esattamente il contrario, per, per, per il corpo, cioè per la tutela della vita fisica, biologica eh, dall'attacco di questo virus, e il hit molto ma molto superiore rispetto a, a, a, a ciò che uccide l'anima. Eppure, come dico io sempre nelle mie conferenze, esiste una pandemia di questo coronavirus, sì, ma esiste anche una pandemia spirituale che ai cristiani dovrebbe preoccupare molto di più della pandemia eh, del corpo, della pandemia Covid. E come si diffonde questa pandemia spirituale? Beh, in tanti modi. Anche attraverso delle leggi che sono contro la ragione, contro l'uomo, contro la natura e contro Dio, come per esempio questa legge sull'eutanasia. Ma è possibile che di questa pandemia spirituale che oggi, oggi eh, dicembre 2021, eh, si sta diffondendo attraverso alcune leggi come la legge su, sull'eutanasia, i cristiani non si preoccupino e, e, e si preoccupano invece molto di più della pandemia del Covid. Cose, ripeto, che è esattamente il contrario, il contrario di quello che dice Gesù eh, in Matteo 10,28. Il eh, tirahit, molto ma molto di più, bisogna preoccuparsi di ciò che uccide l'anima rispetto a ciò che uccide il corpo. Sì, anche per questo abbiamo voluto parlare di questo argomento che credo che sia veramente eh, di tremenda attualità, appunto come dicevi, mh, anche se poco trattato in molte trasmissioni, ma anche sui pulpiti purtroppo, e eh, purtroppo anche le, mh, la leadership, eh, i leader dei, dei vari gruppi cristiani eh, stanno prendendo posizione in maniera veramente posso dire inefficace posso usare questo termine per concludere Gianfranco volevo chiederti una cosa eh, quello che è il mercy killing no? quel, quel concetto che potrebbe anche avere un senso no? eh, il fatto di uccidere persone che stanno soffrendo cioè lasciarli morire in poche parole eh, la mia domanda è questa ora noi sappiamo che la sofferenza, noi gli evangelici non abbiamo, non, non, non seguiamo una teologia della sofferenza. Per noi la sofferenza, Gesù è venuto a porre fine alle sofferenze. La Bibbia chiaramente ci fa, ci mostra Gesù che guarisce, guarisce tutti quelli che andavano a Lui. Quindi, non c'è una malattia buona, è una malattia cattiva. La malattia è sempre qualcosa che Dio odia, qualcosa che Dio non ama. Ma Dio è capace di utilizzare anche le cose negative. E per il nostro bene. E quindi il momento della, della grande sofferenza, quando noi vediamo una persona che sta soffrendo in maniera tremenda in un letto, che non ha speranza di cambiamento, che è lì in questa sofferenza eh, che lo sta portando inevitabilmente verso la morte. Qual è il limite? Qual è il limite tra il permettere, cioè quindi il, il, il non usare una, una terapia aggressiva, una terapia che è contraria al, alla natura stessa e invece quello che è l'errore, quando, quando è che si cade nell'errore dell'esagerazione e si prende veramente in mano la vita del paziente. Io ti, ti parlo, io ho fatto un'esperienza personale agghiacciante. Mio fratello stava per morire, era proprio nelle ultime ore, forse un giorno o due prima di morire. E un medico è venuto da me e mi ha detto, eh, vuole che, me l'ha detto chiaramente, vuole che facciamo qualcosa per mh, farlo passare. Volevano mh, fare qualche, forme, forse qualche farmaco per addormentarlo, perché passasse in maniera morisse in maniera indolore. Ecco, eh, qual è il limite? Qual è, eh, fin, fin dove si può spingere un medico eh, mh, o una famiglia che ha un malato terminale, che è in una situazione di così grande sofferenza, fino a che punto possiamo spingersi, spingerci e quando diventa invece una cosa... Eh, totalmente errata e totalmente contraria alla vita. Io ricordo che ci sono dei versetti nella Bibbia che parlano chiaramente del fatto che comunque la sofferenza è usata anche da Dio per lavorare dentro di noi, per trasformarci. Io non so, potrei leggere Giacomo, no? il capitolo 1 di Giacomo, quando Giacomo dice di considerare anche le afflizioni come argomento di completa letizia, addirittura dice Giacomo. Per cui, qual è il limite? Eh, sono, quali sono le linee guida che dobbiamo seguire quando, speriamo mai, ma, mh, ci troviamo dinanzi a situazioni di questo tipo, anche come, come pastori, dinanzi a, alla richiesta di consiglio? Eh, prima di rispondere, permettimi di fare una, una precisazione. Eh, a me ha colpito molto eh, quando è stata introdotta la legge sulla eutanasia in Belgio dovuta a motivi psicologici, eh, ha, colpito, ha, ha, ha colpito molto due casi dei primi casi, uno era quello di Nancy Velstreit, cioè era una, una, una donna eh, che si sentiva uomo, eh, decide di fare l'operazione eh, proprio chirurgica si trasforma per quanto possibile in un uomo poi si rende conto che, che, che non è a proprio agio quindi il problema era più psicologico non, non, non tanto fisico e vuole ritornare ad essere donna i medici le dicono che il processo è reversibile, è impossibile, ormai è, è lì, in quel limbo, lei cade in una depressione terribile, e chiede di essere sottoposta a eutanasia, lo Stato gliela concede e viene soppressa. Il secondo caso invece sono due gemelli, Mark e Eddie Verbessen, sono due gemelli a cui è stato diagnosticato ormai che avrebbero perso la vista, sarebbero diventati ciechi per, un, per una patologia degenerativa, loro erano abbastanza indigenti, poveri, non avevano nessuno, non avevano parenti, quando eh, hanno avuto questa diagnosi in fausta e sapevano che prima o poi sarebbero diventati ciechi, soli, abbandonati, eh, hanno chiesto, di essere sottoposti a eutanasia, lo Stato l'ha accordato e sono stati soppressi. Ma la domanda mia è che razza di società è? Che razza di civiltà è? Quella che di fronte a un grido di aiuto l'unica soluzione che sa dare è toglietevi dalle scatole con una iniezione di Pento Barbital. Dove è finito il cristianesimo? E la cosa ancora più, più, più impressionante è che io al bar mh, sento fare, mi è capitato proprio pochi giorni fa, sento fare gli stessi discorsi mh, da avventori che faceva Seneca, gli stoici pagani. No? Seneca quando diceva c'è solo un modo per entrare nella vita, ma tante possibilità di uscirne. Perché dovrei soffrire quando posso sfuggire ai tormenti della vita eh, suicidandomi? E, ora, ascoltare al bar discorsi fatti dagli stoici di Seneca eh, significa chiedersi: ma che fine hanno fatto duemila anni di cristianesimo? Cioè, no, è, è come se Gesù Cristo non fosse mai apparso, Dio non si fosse mai incarnato. Stiamo tornando a, a, a, ai discorsi pagani eh, precedenti alla Rivelazione. beh, Su questo io mi interrogherei. Eh. Eh, detto questo, eh, perché in molti casi la richiesta, soprattutto sugli su aspetti psicologici, la richiesta di, di, di, di eutanasia è una richiesta di aiuto, ma è possibile che non si trovi uno straccio di cristiano uno straccio di pastore, uno straccio di prete, uno straccio di, di, di qualcuno che possa dire no amico. Eh, c'è un, un, un, una risposta, la vita no, no, non è soltanto eh, un buio cupo, c'è una luce che apparsa nel mondo, c'è qualcuno che ha sconfitto la morte. Come faccio a non vedere in questi fratelli bisognosi il volto di Cristo? Ma il buon samaritano, dove è andato a finire? Eh, io credo che ci sia molto, molto, molto da, da ricostruire in questa società cristiana ormai a pezzi. Detto questo rispondo alla tua domanda. Ci sono du due ambiti molto mh, delicati da distinguere. Un conto è accelerare il processo, dare la morte. Come terapia. Un altro aspetto invece, altrettanto sbagliato, è quello del cosiddetto accanimento terapeutico, cioè è, è un, un errore al contrario, cioè pensare di essere Dio, quello di prolungare una, una, una, una vita No? anche quando eh, ormai la morte è imminente attraverso l'uso delle macchine è l'illusione dell'immortalità eh, eh, attraverso la tecnica e la scienza è l'errore contrario di credersi Dio allora dobbiamo, il, il, il, il limite è molto delicato L'accanimento terapeutico va sempre assolutamente rifiutato questo tutte le, le, le, le confessioni cristiane lo riconoscono. Eh, quindi non ci si può sostituire a Dio. Occorre che l'evoluzione eh, abbia il suo corso perché i tempi li decide Dio, non li decide l'uomo con una macchina, neanche prolungandoli. Quindi no. Assolutamente a ogni forma di accanimento terapeutico, cioè il mantenimento in vita contro il corso naturale delle cose. Dall'altra bisogna stare attenti perché la, la, la, la morte, eh, eh, il dare la morte per, per, per, per pietà è pericolosissimo. Eh, ricordo che fu proprio. Eh, Hitler, che coniò il termine Tod, cioè morte per, per compassione, per pietà, eh, e in base a questo concetto eh, introdusse l'eutanasia. Eh, attenzione, la pietà umana è, è un concetto sentimentale, non ha niente a che vedere con, con, con la dimensione cristiana. Noi dobbiamo sempre Tenere presente che di fronte al fratello che soffre, c'è Gesù Cristo. Se non vediamo il volto di Cristo eh, nel volto di colui che sta soffrendo, eh, cadiamo in una dim nella dimensione del, del sentimento umano. Ma noi non, non, i cristiani non, non, eh, non hanno questa dimensione. Per cui eh, bisogna assistere fino all'ultimo ricordandosi che eh, anche a volte la sofferenza eh, aiuta tanti, che stanno in, diventa quasi una forma di testimonianza e se vogliamo anche di evangelizzazione. Una morte dignitosa di, di chi ha la consapevolezza di, che, che la vita fisica. Biologica non è l'ultima, la vera vita, anzi è il preludio della vita autentica che sarà dopo la morte, eh, a volte, io lo dico per esperienza, aiuta moltissimo eh, eh, e fa interrogare coloro che stanno intorno eh, e diventa una forma di evangelizzazione. Per cui dobbiamo, dobbiamo sempre stare attenti quindi, eh, a distinguere i due ambiti eh, quello dell'accanimento terapeutico e quello invece de, de, dell'eutanasia vera e propria, cioè la morte come cura, è ricordarci che comunque i tempi li detta Dio, nessuno può sostituirsi a lui e, e nel disegno misterioso di Dio c'è anche quello della, della sofferenza fisica, molte cose noi non le comprendiamo adesso, le comprenderemo dopo. Io sono convinto che dopo tante, tante, tante circostanze della vita di ciascuno di noi che apparivano incomprensibili, misteriosi, strani, eh, avranno, un, un, un, un, un, un, avranno la chiave di lettura e la soluzione. Noi capiremo che tutto quello che ci è accaduto e ci sta accadendo in questa vita è voluto da un padre buono che ci vuole bene in qualunque circostanza ci metta. Dio non può volere il male e, e utilizza anche il male e la sofferenza ma sempre a fin di bene. Se perdiamo di vista questa, questa prospettiva di essere figli di un padre buono e beh, allora finiamo a ragionare come ragionava Seneca e tutti i pagani, Cioè, certo. meglio scegliere la morte come si sceglie una nave quando si deve fare un viaggio si sceglie una casa quando uh, si decide di prendere una residenza e quindi eh, come, dicevano, come dicevano loro eh, c'è un modo per entrare nella vita ma ce ne sono tanti per uscirne quando si vuole, come si vuole. Ma questo noi sappiamo che è totalmente anticristiano. È venuto qualcuno, duemila anni fa, a dirci che la morte è stata sconfitta, che il pungiglione della morte è stato spezzato. Questo dovremmo ricordarlo anche in questi tempi di, di, di, di, di terrore, da, da pandemia. Eh, eh, amici, cristiani sono chiamati a testimoniare che Gesù Cristo ha sconfitto la morte e la morte non ha l'ultima parola come pare invece averla eh, se si va in giro e, e, e, o si guarda la tv no, la morte neppure se è morte cagionata da un virus terribile come questo qua ha l'ultima parola Gesù Cristo l'ha vinta verissimo, verissimo e per quanto riguarda <coughs> il fatto che Dio è capace di utilizzare anche le cose negative per, per farci del bene. Questa è una, una caratteristica che ha il Signore veramente di, di prendere la vita, cose della vita di tutti i giorni, eh, perché ancora viviamo, non siamo ancora nel regno perfetto del nostro Padre Celeste. Quindi tutte le cose, le difficoltà che noi usiamo, proprio come abbiamo citato prima Giacomo che diceva che di considerare come argomento di perfetta allegria, allegrezza o gioia il fatto di, di avere delle prove cioè di affrontare delle prove questo è umanamente, può sembrare insensato ma è così, quindi non tanto una teologia della sofferenza in se stessa perché Dio odia la sofferenza, ma eh, a volte Dio usa anche quella perché qua ce l'abbiamo in questo mondo, in questa vita abbiamo anche quella usa anche quelle cose per per eh, trasformare, eh, trasformarci, affinarci. E Gesù è venuto a mostrare il cuore del Padre e Gesù a tutti coloro che sono andati a lui, lui li ha guariti. E poi è scritto come eh, la Bibbia ci, ci ricorda che per le sue levidure abbiamo ricevuto guarigione. Questo è meraviglioso. Ma adesso vorrei... Eh, ancora. Poi scusami, c'è un processo anche di, di, di perfezione, di purificazione. Quando Gesù dice che è necessario... Potare i tralci eh, eh, per dare frutto, eh, Sai, la potatura fa male, Alberto. Cioè, tagliare il tralcio eh, eh, può essere percepito come un atto di violenza, no? è una sofferenza, ma se quello serve a dare frutti, eh beh, allora benvenga. Sì, Comunque adesso abbiamo pochi minuti, abbiamo un altro argomento molto molto... Importante. Ovviamente possiamo semplicemente dare uno sguardo insieme, però vorrei se riusciamo almeno a dare un, un, un quadro sia dal punto di vista eh, spirituale, questo leggero, adesso leggerò qualche versetto che ci dà già un'immagine di questo, ma anche dal punto di vista eh, della normativa, della legge, di a che punto siamo oggi in Italia, quanto questa cosa sta veramente uccidendo e distruggendo vite umane. Io vorrei iniziare leggendo ancora qualche versetto dal Salmo 139. E dice così, mi piace moltissimo questo Salmo, è un Salmo che amo in maniera particolare. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando sono stato formato in segreto e in tessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi hanno visto la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Oh, quanto sono preziosi i tuoi pensieri per me, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. E questa... questa dipinto che ci fa il salmista è meraviglioso ci fa vedere come la vita è preziosa agli occhi di Dio all'interno ancora del del grembo materno è così preziosa così importante addirittura diverse volte nella scrittura Dio dava già il nome a dei bambini non ancora nati eh, parlava della storia che avrebbero vissuto cosa avrebbero fatto ci sono state parole profetiche così importanti quindi Dio considera, dal momento del concepimento, considera il, il feto e la creatura eh, come un essere vivente a tutti gli effetti, un essere umano con diritti, un essere umano eh, una vita da proteggere. E quello che io eh, adesso vorrei che tu potessi spiegarci, Gianfranco, è proprio questo. Ora noi abbiamo questa legge eh, così strana, così infausta veramente della... della dell'aborto. Qual è la situazione? C'è qualche possibilità di cambiamento? E cosa possiamo fare noi come cristiani per fare muro, per cercare di limitare i danni di questa legge che oggi sta, sta veramente mietendo vittime? E com'è la situazione attuale? Quanti sono i morti per aborto oggi in Italia? E queste due cose molto importanti. Qual è la situazione e cosa possiamo fare? Ne abbiamo pochi minuti, quindi dovremmo fare veramente in fretta no allora non possiamo in cinque minuti eh, liquidare un tema così importante per cui prometto di fare una puntata ad hoc eh, possiamo posso dire solo questo nel poco tempo che ci resta che la legge 194 è un'anomalia nel sistema del giuridico nell'ordinamento giuridico italiano cioè Pensate, è una legge del 1978 che da 40 anni non è stata modificata neanche di una virgola. Eh, ed è considerando che c'è una fluidità, un cambiamento delle nostre leggi che eh, ci rende quasi, ci dà quasi un guinness dei primati. No, questo è un totem ideologico intoccabile quasi fosse scolpita nel marmo come le tavole di Mosè no? e, e nonostante in questi 40 anni anche la stessa scienza è, è progredita abbiamo acquisito ulteriori dati eh, anche sui traumi post aborto cioè c'è stata un'evoluzione eppure le lancette dell'orologio si sono fermate a 40 anni, al 1978 quindi è un paradosso dei cosiddetti progressisti, che quando fa comodo loro diventano proprio passatisti, bloccano il passato. E questa legge è una delle peggiori leggi al mondo, per un motivo molto semplice, poi lo approfondiremo quando ne avremo l'opportunità, ma praticamente dice che... Eh, entro i primi 90 giorni una donna, qualunque donna in Italia, va bene, capace di intendere e di volere, anche minorenne, può abortire per qualunque ragione, anche la più banale, no? perché questo impedisce un viaggio, una vacanza, o perché desiderava un maschietto, una femminuccia, per qualcuno, basta non confessarla, perché eh, c'è una fessura diabolica in, in questa legge che consente l'aborto totale. Si dice che nei primi 90 giorni la, la donna che accusi, cioè dichiari lei, non, non attraverso una certificazione, no, no, la donna che dichiari va bene che eh, l'esistenza di circostanze per cui la gravidanza, il parto o la maternità comportano un serio problema, un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione allo stato di salute, alle condizioni economiche, familiari. ecco, questa, Dentro questa definizione di salute psichica ci sta tutto. Quindi basta che la donna dica non, non mi sento di... Di, di, di affrontare questa gravidanza fine e oggi questo è diventato assolutamente banale eh, anzi è, è, è diventato molto peggio perché eh, si è introdotta l'idea che, che, che, che l'aborto sia giusto perché lo prevede una legge e quindi non, non, non c'è poi bisogno di, di motivare più di tanto basta dire no, non voglio punto e, ed è quello che ahimè sta, sta accadendo c'è un aspetto però eh, spirituale sul quale io due parole le, le voglio dire. Tu hai citato alcuni versi de, de, della Bibbia, ma ce n'è uno che a me colpisce sempre molto, che è Geremia 1,5. Quando Dio dice prima di formarti nel grembo materno, tenti bene, ti conoscevo, prima che tu uscissi, alla luce ti avevo consacrato quindi è chiaro che non siamo di fronte a un, a un grumo di cellule a, a qualcosa che non si sa bene se è una persona o non persona no no no no prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato siamo già consacrati e nel nuovo testamento visto che ci avviciniamo al tempo di Natale beh ricordiamo che quando Maria incontra Elisabetta eh, al saluto di Maria, il bimbo che Elisabetta portava nel grembo Giovanni salta e, e, e, e, e, e gioisce, esulta. Eh, ed è bello perché nel, nel testo aramaico, nel Vangelo, si, si, si utilizza proprio il termine hula, cioè il bimbo, il bimbo das, eh, salta di gioia, esulta. È, è, è, è già un essere umano e quell'essere umano conosciuto da Dio e consacrato da Dio come dice Geremia no. ed è interessante anche qui che eh, il fatto che, che questa legge che noi abbiamo non sia stata neppure scalfita è qualcosa di irrazionale non è ragionevole quindi è preternaturale e quindi spirituale L'aborto è un, certamente una eh, sublimazione per il demonio, perché con l'aborto il demonio attacca due cose, la, la, la creazione, fin dal, quindi fin dal, dalla fecondazione, e l'incarnazione di Dio. Ecco perché addirittura eh, viene considerato un rito no? nel, nel satanismo, l'aborto è considerato un rito, un rito propiziatorio nei confronti del demonio. Che anche qui c'è un aspetto sul quale poi quando avremo tempo pot potremo approfondire. In Giovanni 8:44, quando si dice che eh, il demonio è eh, assassino fin da dalla creazione, fin dal principio, fin dall'inizio, no? e, e, e nel testo aramaico si dice il demonio catal anasha, uccide l'essere umano, men berashit, eh, ma il berashit può anche essere non soltanto la creazione con la C maiuscola, cioè la Genesi, ma anche la creazione, l'inizio proprio della singola vita, è colui che uccide l'essere umano fin dal concepimento, fin dalla creazione, fin, fin dall'inizio, men berashit. No? E, e come dicevo, eh, è, è, è, è a tal punto considerato un rito satanico che il TST, il Tempio di Satana, sapete, questa chiesa satanista, ha addirittura attaccato, ha chiesto la modifica delle leggi restrittive in alcuni Stati degli Uniti, per esempio nel Texas, e, e, e ha attaccato eh, i pro-life invocando addirittura la libertà religiosa. Eh, Jane Hessex, che, che è una delle portavoci di, del the Temple of Satan, Saturn eh, ha, ha proprio eh, espressamente dichiarato che, che, che l'aborto è un rituale per, per, per gli adepti di questa, di questa religione e, e l'ha confrontato l'uccisione di un bambino abortito con la partecipazione alla comunione cristiana. No? E ha testualmente detto questo, molti stati hanno leggi che interferiscono con la libertà dei nostri membri di praticare le loro credenze religiose, nessun cristiano accetterebbe un periodo di attesa obbligatorio prima di poter prendere parte alla comunione, prosegue, nessun cristiano tollererebbe una legge che insista che la consulenza dello Stato sia necessaria prima che qualcuno possa essere battezzato. I nostri membri hanno giustamente diritto alla libertà religiosa per poter praticare anche i propri rituali, tra cui l'aborto. Eh, eh, capiamo quindi che c'è un, un, una dimensione spirituale che non è assolutamente banale. Quindi i cristiani devono essere pienamente consapevoli di qual è la, la partita in gioco, mh, qual è la posta in gioco. Non si tratta soltanto di una questione medica, di una questione scientifica. Stabilire se, come, quando eh, un feto può essere considerato individuo, persona... Se, no, no, no, no. Qui siamo di fronte eh, a una prospettiva che è assolutamente eh, spirituale. Eh, dimenticare questo significa non avere l'esatta percezione hm, del, del problema. Ecco perché... Eh, tu eh, la, la tua iniziativa di oggi è encomiabile, eh, Dio te ne renderà merito perché i crist troppi cristiani evangelici, or cattolici, ortodossi di, di, di tutte le, le, le confessioni e denominazioni non hanno l'esatta percezione e questo è un grave peccato, peccato proprio in senso letterale non hanno l'esatta percezione e della tragedia dell'aborto, rito satanico, e delle, della tragedia dell'eutanasia. Questo significa non vivere a pieno la propria fede. E Attenzione all'errore che sento purtroppo molto spesso da, da, da evangelici e, e amici cattolici evangelici eh, dire no, io non, non, non, non praticherei mai l'aborto, perché comunque eh, abominio agli occhi di... ma non posso impedire agli altri la libertà di farlo. Attenti che questo è un ragionamento luciferino, satanico, diabolico. È come dire, io non, non, non, io non ucciderei mai nessuno, ma non posso impedire la libertà di uccidere. o Io non ruberei mai, ma non posso impedire la libertà di rubare. Attenti, perché qui torniamo alla risposta che diede Caino a Dio quando disse Ma forse, «Sono forse io custode di mio fratello?» No, un cristiano vero non può voltare la faccia dall'altra parte quando vede scorrere il sangue innocente di, del proprio fratello. Gianfranco, ci serve veramente molto da dire e spero che riusciremo in qualche modo ad avere un'altra opportunità soprattutto per gli effetti psicologici e spirituali che ha l'aborto nella vita della, della mamma che sono cose devastanti ci uccidono due esseri umani in realtà sono due dal punto di vista, sì, punto di vista della consulenza eh, sì. e, e, arrivano, vengono persone a volte veramente devastate dopo anni e anni magari mh, dal, dal fatto ancora così rovinate, così devastate da quello che è successo, ma speriamo. Io intanto veramente sì, ti detto, ringrazio di scusami, cuore. Scusami, finisco solo con questo, perché molto spesso non hanno la consapevolezza di aver partecipato a un rito satanico, è chiaro il concetto? Sì, è molto, molto importante, ti ringrazio e sicuramente… Sì. Eh, Sarebbe il caso anche di parlare a coloro che magari so, hanno fatto in passato, che sono in questa situazione, che hanno questo peso e vorrebbero essere liberati da questo peso. Ed è possibile essere liberati. C'è perdono, c'è ristoramento, c'è cambiamento, c'è possibilità di essere completamente trasformati. E intanto il tempo è esaurito Michele, grazie per la pazienza, grazie, grazie a Gianfranco poi. e grazie a tutti i telespettatori, coloro che ci hanno seguito. Grazie, vi ringraziamo per aver partecipato, vi diamo appuntamento ad una nuova puntata, ad una nuova diretta, così da poter approfondire eh, questo secondo tema, quello dell'aborto, che è davvero molto eh, sentito e attualità. Quindi pigliamo un impegno <ride> oggi in diretta con i nostri eh, amici che ci stanno seguendo, ritorneremo proprio su questo tema, quindi eh, vi ringraziamo per la disponibilità. Avvocato. Bene, un saluto a tutti voi e credo che abbiamo fatto qualcosa di, di utile. Da, da servi inutili quali siamo, caro Alberto. Siamo Grazie. solo strumenti e semplici megafoni de, de, de, del Padre Eterno. Con tutti i nostri limiti eh, abbiamo contribuito a, a realizzare un pezzettino del suo regno. Dio la benedica, Dio la benedica grandemente. Grazie anche a Roberto, quindi ci vediamo per una prossima diretta. E vi ringraziamo cari amici, vi ringraziamo per aver seguito la nostra dieta. Voglio ripetere eh, il numero di telefono che abbiamo della redazione così che potete continuare a scriverci. Per quanti ci stanno conoscendo probabilmente per la prima volta siamo un contenitore di attualità qui sul canale Parole di Vita, un canale cristiano che parla dell'evangelizzazione e dell'evangelo, di vita cristiana vissuta tutti i giorni insieme ad un, un mondo di di attualità. E e insieme anche un, a tantissime testimonianze, storie, insegnamenti, la Bibbia vissuta giorno per giorno insieme a tanti amici che, con i quali siamo collegati in tutta Italia. Vi diamo appuntamento ad una nuova eh, puntata domani, a Dio piacendo, avremo una bellissimo, un bellissimo momento ancora di racconto dell'opera di Dio nelle vite e come eh, di solito faccio vi auguro un Dio vi benedica.